Un brevissimo video per fare un escape room o un inizio di escape room in Cospace usando la programmazione blocchi resa disponibili da questo strumento questo è solo un esempio, quindi andiamo in Cospace partiamo da una scena vuota, questa e apriamo la libreria e ci mettiamo davanti alla telecamera praticamente con search mettiamo door e cerchiamo una porta che mettiamo davanti alla telecamera ci accertiamo che facendo play si veda la porta davanti a noi. Ora, a questo punto eh, occorre eh, fare tasto destro della porta. Andiamo a vedere che la porta c'è due animazioni close closed e open secondo che sia aperta o chiusa, ma soprattutto c'è la possibilità di abilitare la porta nel coding, quindi using Coblox facciamo così: abilitata. A questo punto andiamo nel coding. E nel coding eh, abbiamo il linguaggio Coblox e gli aggiungiamo una, una, qualche cosa che dovrà operare quando clicchiamo la porta. Quindi facciamo evento e a questo punto mi, mi suggerirà quando, quando la porta è cliccata e quando la porta è cliccata noi gli facciamo aprire la porta. Mm? Ora, aprire la porta si può fare con una action e, e fare l'animazione della porta. Quindi mettiamo l'animazione della porta e gli diciamo che la porta si deve aprire. Quindi questo è il primissimo programma che possiamo fare per poter aprire una porta da dentro nel Cospace. Per vedere se funziona facciamo play, ci vediamo la porta, facciamo clic, vedete che la porta si è aperta, quindi immaginiamo che sia la possibilità di andare in un'altra stanza. Il problema è che io mi sarei aspettato che cliccando si richiudesse non lo fa e quindi dobbiamo fargli un programmino per farlo. Per fare questa cosa eh, all'inizio dei tempi ci creiamo una variabile che dice se la porta è aperta o chiusa e all'inizio dei tempi la porta sarà chiusa appunto quindi nei data facciamo set variable e gli mettiamo la variabile eh, door che la mettiamo al valore è chiusa, close it. A questo punto, quando si clicca, dobbiamo domandarci se la porta era chiusa, la creiamo, se era aperta, la chiudiamo. Quindi dobbiamo prendere nel control un if then else, quindi andiamo nel if, abbiamo l'if then else questo, questo if then else lo trasciniamo qua, e qui sicuramente dobbiamo oh, dire qual è la condizione con cui si apre, no? e la condizione con cui apre sarebbe il valore con cui è definita la porta quindi dobbiamo andare a vedere le variabili che abbiamo intanto magari possiamo ampliarle un pochino per vederle leggermente meno meglio e nelle variabili abbiamo la porta prendiamo la porta e la mettiamo qua cioè cerchiamo che sia selezionata la variabile d'oro e ci domandiamo se la variabile d'oro era uguale a Closed no? Ecco, qui eh, il problema è che dobbiamo dirgli la variabile, una variabile di questo tipo. Se non vedete questa variabile, che cioè sarebbe una, una costante ABC, se non la vedete eventualmente andate e installate Advanced co per vedere tutti i blocchi perché alcuni li toglie. Quindi, se vogliamo vedere se la porta era chiusa aperta, ci prendiamo questo, lo mettiamo dentro il dove c'è il 2, e al posto di 2 eh, quello che c'era prima mettiamo closet quindi diciamo che se la porta era chiusa allora dobbiamo mettere l'animazione a open quindi apriamo la porta e in più facciamo ctrl c andiamo qui ctrl v e gli mettiamo che la variabile a questo punto la porta diventa opened una cosa analoga la facciamo, quindi selezioniamo Shift-Click queste due cose, Ctrl-C, andiamo qua, e facciamo Ctrl-V, vedete che ce l'ha messa praticamente sotto l'else, noi prendiamo, lo mettiamo dentro l'else, ok? E ci domandiamo se il valore della porta in realtà era eh, set, set the dimension of the door to uh, closed, mm? e set variable door to mettiamo Closed okay. e così abbiamo fatto praticamente la programmazione per vedere se funziona, basta che facciamo play e clicchiamo e si apre la porta, la riclicchiamo e vedete che si chiude volendo possiamo anche vedere il codice che viene eseguito quando clicchiamo cioè se noi eh, apriamo da là, clicchiamo e poi facciamo tick, vedete che si è abilitato con le freccine le operazioni che sono eseguite e se clicchiamo qua vedete che ha eseguito la if, ha eseguito questa parte qua sotto non so se è chiaro. quindi clic e clic, clic e clic ora questa è proprio la base in assoluto per poter fare aprire e chiudere le porte e di conseguenza eh, cominciare a fare una skip room perché noi possiamo fare in modo che la porta si apra solo se noi siamo in possesso per esempio di una chiave, mm? ma questo lo vediamo prossimamente per questo è tutto una serata